Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite X e Marco 007 E oggi inizieremo e eh, continueremo il Super supermario prossimo <ride> Allora, oggi dobbiamo iniziare al mondo 4 Sono ancora un pinguino Sì Oggi, se non sbaglio, dobbiamo iniziare al mondo 4 Sì Ormai eh, l'inizio della nuova serie, cioè l'alternazione delle due serie Sta per, eh, sta per, sta per, aprire, sta per avvicinarsi Insomma, tra le tue parti. Sai una cosa a me non va di cambiarlo con l'altro parerato. Provo a tenerlo per tutto il video. Infatti adesso scegli nuovo. Ah, vabbè, tienilo anche tu. No! Non sai muta. Con oh, le frecce oh, si direziona. Allora, come fare questo? Ecco. E uh, La pianta può, usare, può essere usata per piattaforma. Ma le mai... piante non sono attaccate. Ah, stai logica che qui logica non è nemmeno un nome non è una persona lasciamo perdere aspetta vedi qua la mia piattaforma cosa? ah non riesco a saltare eh, eh no vengo io ok di oh. che ci occuperemo vieni a raccogliere le monete senso non sono senso te l'ho già detto vai fallo e basta ecco hai visto tutta quella Mario, guarda Mario come la... Cos'è successo? Mario sì. ha perso qualche chilo così indirettamente Ed è passato da qui Ok Così? Così Ok adesso proseguiamo Abbiamo già perso troppo tempo in questa parte Un attimo Ok vi ricordate questi bei bash line no, eh. purtroppo Non parlate come me Si dice purtroppo no, no. Uh cool si sta vicino venga questo l'aiuterà nella sua missione, si tognerà, grazie grazie per avermi distratto Per mezzo secondo, adesso vai giù adesso vai su, salutando ok corri vieni giù ok vieni su allora prendi Profume! Todd dice profumo! Parfume? <ride> no, e dice profume! Profume non significa ah, niente. E eh, vabbè. In inglese vuol dire profumo? No, perfume. Va bene, adesso basta con le lezioni di inglese. Fai shall. Ok, come prendere questa montastella? Congelate il tizio e time. sbrigatevi perché tipo lui si muore. Super. Tolliti, no, devo usarla io, grazie. Ok, come superare questa parte? Ecco, è difficile. Aspetta! Nooo! Un uh, pinguillo! Lascialo, lascialo camminare! Io, io non l'avrei preso per posto tu. Ok, congela, rinora. No. Perché è tipo difficile passare no, i no. Ok, purtroppo... Cioè, non No, anzi meglio per me vengono vengono vengono vengono vengono prenderò una vita prima di morire perché? perché tanto mo devo morire di sicuro ho so, so, so, una sensazione allora qui vengono vengono vengono vengono vengono vengono vengono vengono vengono vengono vengono Ah. Uh, che acrobata Ok Ho tipo superato tutta la parte cosa? Ah, Ok no. uh, Non ci dobbiamo cosa? No. Non ho fatto niente io Non morire Attento okay. mi... uh, Dobbiamo congelare Questi due cose Per poter passare Quindi abbiamo bisogno di bimbi Ok Lasciala a me grazie okay. Dai che non oh. cade in mare In fondo al mare No si rama è si aspetta il telefono allora ma speriamo che non accada mai più non ci voglio credere DAI Todd sta, sta piangendo va bene andiamo un secondo avanti e poi torniamo oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ah ma moriremo tutti e due insieme con lo stesso come si chiama questo il liceo spino ok andate qui per completare il livello Ok, abbiamo, super abbiamo superato il costo, la moneta una volta mi prendi, seriamente E eh, niente, allora tagliamoci rivediamo a quella parte lì Perché speriamo che si trovi là Se non si trova lì, mi arrabbia un pochino Ok, a dopo ok siamo arrivati a questo punto perché in realtà era questo il punto dove e non capisco non capisco dove ah sì, ok forse da qua su congelalo congela lo congela lo c'hai reso impossibile passare vuoi congelarlo? Okay. ma mi dà lì <ride> Mi sono impollato senza Ok, ecco. Nemmeno l'abbiamo vista prima. Cosa. Wow. Mi sa so che io l'ho vista, però non ti ho già avvisato. Perché sei stupido. Ok. Cioè, ci abbiamo impiegato 20 ore soltanto per questa cosa. Ovviamente. Se tanti di te le faccio meglio la cosa. Sì, certo. Yeah, so un, giorno, un giorno i Todd impareranno a volare. Quel giorno sarà quando io morirò. <ride> che non succederà mai. E paratod! Oh mio dio, mi è fatto venire in mente un personaggio. Sai, boom boom nel mio no, Mario sì, episodio, sì, nel mondo 6, sì, che era sì, lato? Sì. Senza roba sì, con sì, i Todd. Sì, come no. Ok, facciamo... No, facciamo... Questa... Ah, ok. Facciamo mi sa che veloce... io ho preso... Ah, facciamo velocemente questa casa là. Mi sa che io ho preso il telecomando. Beh, meglio. Meglio per me. Ok, meglio se sto zitto <ride> Non stare okay. zitto, ti prego <ride> Io porto fuori okay. Zero up <ride> Zero one Oh no! Il pesce è cattivo Wow Ok, un nemico della mappa molto cattivo sì, addirittura che sia morto di cattiveria morto di cattiveria veramente è morto di Todd in realtà no è morto di, di infarto <ride> perché quel Todd <ride> l'ha fatto spaventare troppo ok secondo, secondo livello sì. finalmente direi Wendy dov'è Peter Pan ti prego no ma wow. okay, okay. sai una cosa bella, io ho conosciuto prima Wendy dei Pauserotti e poi ho visto il film di PewDiePie Ah wow, sì, pure io Ok, abbiamo il suo pezzo perché era. <ride> wow Altro che il triplo salto pre-battaglia, abbiamo fatto il non-plo salto che si dice Cosa? Pre-parti interessanti del livello dai, togli, smetti di usarmi come trampolino! è caso un di grande. no smetti di usarmi come trampolino aspetta aspetta <ride> veramente io ti uso per trampolino quando ho bisogno di rubarti la scena tipo tu sei per fare un salto spettacolare ti uso come trampolino e... e No, non muoio. Faccio un salto spettacolare. Più del tuo. Ok, nuove piattaforme. Queste dopo un po' cadranno, come le piattaforme già. Ah, no. Smettila! Anzi, mi fai sì. per solo perdere vita. Non me ne prendi. Eh no, è peggio per te, vabbè, ci vai tu, giusto? Visto che stai già là. Abbiamo preso tutto, senza accorgerci. Aspetta, aspetta, c'è la bandiera, vieni qua! Non fare da solo che non sai fare niente. Non è vero, prima l'ho fatta da più che qua. <ride> Dai! No, no. Eh, la voglio fare da solo! No, no vieni! Ma stiamo sprecando solo tempo. Per... Hai visto? Va. Tu ti fossi fatto prendere già da subito invece di prendermi tu e lanciarmi oppure volare via. <ride> Vedi che io pensano pure... volare, no. <ride> Poi pure il Princess Max è stufato e mi ha colpito per farmi cadere giù. I nemici oh. mi odiano. Tutti ti odiano. In eh, effetti, cioè. non solo perché, perché tutti gli esseri del Regno dei funghi odiano i Todd. Eh, oh, aspetta, ma tutti. Tu mi riesci a anche <ride> Beh, odia i secondo me Mio! Prendi il tuo sporco o e lascialo <ride> lascia un Ok, questo nemico è grosso L'abbiamo già incontrato nel primo momento, lo so Bravo! Ho congelato pure a caso un tizio. Ok, e loro palle di terra sì Sponga ah, ah, Ok, magari. qua si usa il fungo piccolo vai, No, si usa la super stella ah, ah, Ok, sì. si usa il fungo piccolo altrimenti è un po difficile Un attimo, fammi sacrificare Però hai ho bisogno di un power up Hai bisogno dell'invincibilità della Vai, vai, vai, corri no, no, ah ho vicino. capito Vai perché Cosa? Perna. No, oddio. Secondo me io, io dovrei rimanere sulla piattaforma e tu invece dovrai fare il lavoro duro, vai, vai di sopra. Vai sopra! Va bene! Potevi rimbollarmi, lo sai bene? Lo so, però, ci ho provato, però non sono morto. Ok, comunque mi so che dovremmo rifare sui livello. Ecco. Wow, wow! Uh, la bandiera la posso prendere senza problemi però la lascia te così diventi. Grande. Non è vero, tu diventi gratis. No, poi. Quello lì non funziona, non funziona così. Dolli! Non no. mia! Perché sei stupido? No. Imbollati! No, no, Imbollati! Ah no, mamma no, no. Mario, aiutami! Cioè, non è che lui vede il pinguino e, e dice: Ah, ma sta lui davanti a me! Non, meglio se non vado davanti a lui. No! Lui sa che io odio ricominciare il livello apposta apposta per sta cosa. <ride> Scusa, non sta più avanti. Mi più qui da tutti e dopo. Io ricordo no, vi quello no, no, Vieni souvenir. qua! Vieni! Tu vai! Ho preso un souvenir, no, ti piace. piace! Togliti. No, no, no! Oh, se veniva perso! vai avanti e ah, poi mi Tu tra i miei non puoi entrare in quello? No. Quello? Ah, no, devo entrare in questo. Adesso se mi... Questi ucidi... Questi tubi tarocchi. Mm. Ah, non più. Si ah. amano. Ti vado ad abbracciare, ah. Cioè, l'hai fatta apposta? Sì. Davvero? Qualcuno trova il gusto a lui? prendere vita, togli! Sì. Trubi <ride> e tu. Mio re, piccolo, bambinatto, bambinetto. Guarda, oh. nemmeno faccio preso. Oh. Cioè, hai perso subito oh. quello che ti avevo dato. <ride> <ride> Grazie bambinetto. Ha visto Fiedi, le sì, cioè, no, i piedi. adesso ti prendo ti cioè vieni vieni guarda funziona lo stesso cioè sono più corti i salti però funziona lo stesso vai sopra oh. <ride> che cosa? vieni vieni vieni vabbè vuoi venire o no? vieni qua vieni qua che vuoi? ti devo prendere perdiamo tempo! Spermi! E vieni! Madonna! Ah, vabbè, non si può fare. Ma no, ce sono io! Tu vai per la tua strada! Grazie! È impossibile farlo senza il minifungo, a meno che non sia il figurato pizza mi mi Mario pizza mi Mario eh. <coughs> questo okay. video è durato pochissimo dopo ne facciamo un altro probabile a me non va <ride> perché allora penso alla domanda ok ciao ragazzi siamo ritornati dopo aver fatto tanta roba e siamo arrivati anche al mondo 5 perché uh, abbiamo perso la torre che è questo livello quindi dobbiamo rifare questo e l'uscita segreta anche con il cannone incluso va ah, bene quindi non ci prendiamo in chiacchier lui ha, ha meno vite a meno del cioè a meno di 10 volte le mie vite oh mio dio io ho 10 volte un attimo ho più di 10 volte è lui? Sì, è lui chi? il coso gigante L'ho ammazzato senza voler, il coso qua Il masso di metallo gigante. Che, che, non ho capito che cosa, di che stai parlando. Vabbè. Sto dicendo, oh no, questa è la torre in cui c'è il coso gigante. Ah, è molto non sei è contato. Va bene, qui c'è prima moneta stella, facile Io mi sono ricordato che qua c'era una, la, uh -huh. la uh -huh. stella uh -huh. più difficile di praticamente tutto il la gioco stella. La moneta stella. Non era più difficile. Vedrai quando faremo il mondo 9, se tra volevo dire... Mondo 10? il mondo 9? Io non conosco nessun mondo 9. Quale numero sta dopo l'8? Il 20. <ride> ok. Andiamo Tipo la, la parte 9 la chiamiamo parte 20. <ride> che parte 9? La parte dopo l'otto si chiamerà la parte. Perfetto, seconda parte stella anche facile da vedere. No, seriamente lo, lo metto così. Beh. Scusate, scusate la piccola pausa, abbiamo bussato alla porta. E noi non, vo non vogliamo persone che bussano la porta. Quindi ci siamo arrabbiati, davvero. È... <ride> no, veramente gli ho detto, ok. Ciao. Ah, Ma stavo pure passando davanti alla telecamera, comunque è entrato un altro tizio. Congratulations! Ok, no. scusate la serie vitali però stanno continuando a rompere le scatole. Va bene, adesso penso che non succeda più. Pensavo di essere in Kirby, allora pensavo di, di superare il pavimento. Facendo così. No! Oddio! Forse la pubblico oggi la cosa di Chiede sarà l'estero. Forse no. Uh, aiuto, aiuto. Ce l'ho fatto. Levati via, via, levati via. devi levare via. Sì, uno basso finalmente. Non, non discriminate le persone basse. Non siate. È... No, eh, noi siamo bassi. Sì, molto. Bene, allora, questa cosa. Vai è il ufficio. Ok? Guarda. Bene, abbiamo perso. Vai! Muoviti! Eh, non mi metti questo vaco! Perfetto, ce l'abbiamo fatta! È bellissimo! Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo presa quella maledetta! L'ho presa io pure Non vi possiamo nemmeno spiegare come si. come abbiamo fatto, cioè come si fa. Perché è tipo una cosa difficilissima, mi dimentico subito. Ah bene, niente. Ti dimentichi niente. sempre, non subito. Sì, sì. Ok, andiamo sta qua la non cosa del fiore Perché non mettono niente? oh, oh ecco. <ride> l'hai persa pure va bene Wendy ti combatteremo da, da, va, da, sì. donna, da donna a bambini <ride> guarda che c'è <ride> anche <Non> ho bambini <ride> oh mio dio sono morto più risate non l'avevo notato guarda Lasciami in pace, tu donna grassa! Ma well, non è che è una cotta per Mario? Wendy, sei grassa! Ti amore già più! Una cotta adesso, adesso mi avete Mario. fatto arrabbiare! Mi yeah. stai uccidendo! Perfetto! Ciao Wendy! Sei ancora innamorata di me? Muori Mario! Ah, va bene, ci vediamo domani! Mario! Muori. Al ristorante! <ride> Per Le la strada di vita. pasta italiana. Come piace a Mario. Va bene, quindi questo qui era il recupero di un pezzo. Ci vediamo nella prossima parte dove finiremo il mondo qua Oh, spoiler, mi dispiace. ti abbiamo, abbiamo già mostrato nell'ultima parte. Lo so. Va bene, alla prossima parte. Ciao. Eh, ci, siamo, ci siamo dimenticati. E Questa parte di video verrà unita all'altra! Ovviamente! L'uscita segreta è una nuova! Tipo mettere uno, un sipario che dice gaff! No, muoviti, muoviti, presto! Eh. Aspetta, mi... mi nomine, mio io mio. io o mio, mi... Io ve la prego tu! Metteremo un sipario con scritto gaff! Gasp! No! Gasp! Gasp! No, no! Gasp. no, no Serebbe... quello, quello ti dice nei fumetti! Sarebbe un'umatoppia del, no. del, del sospiro! No, ah, quello è, è Sig! No! No, quello è! Ah, sì! Sig sì, è meglio per dire ah, quanto siamo stupidi! C'è ah, l'uscita segreta oh. Scusa, dov'è l'uscita segreta? È alla fine, dove stanno quei blocchi là per la terza monta stella? Uh, spoiler, ma tanto lo faremo vedere qui Tecnicamente <ride> non è uno spoiler, visto che... Magari mi sbogli Non sarebbe uno Grazie. spoiler Grazie, prendi la tua Yeah, ora ho meno del decimo È lo stesso del... meno, perché io ho 50 Eh meno. Sì, lo so No. no, no. Semmo anche portare un let's play di Super Mario 3D. No. Sì, sì se io. Sì, beh, in effetti io l'ho completato al 100% più o meno. Perché dei... beh, sì. un livello, l'ultimo livello, oh mio Dio. due. <ride> l'ultimo livello non l'abbiamo ancora fatto. Non abbiamo ancora finito. Ma... Però l'abbiamo già fatto. Beh, in effetti siamo arrivati in un buon punto, però. Boh. Siamo arrivati. No. Noi soltanto. Sì, va bene, io mi imbollo perché qua non ci arrivo più. No, no, perché sei sceso? Dio, Pensavo di Celsi, Perché sei scemo? Perché sei scemo? <ride> va bene, insomma, sblocca il cannone. No, dai, mostrala! Va bene! Saltiamo fino al. Ci vediamo alla No, non è vero! Ci vediamo adesso perché.. la bandiera! Appunto. No, bandiera no? E yeah. vabbè ci rivediamo al punto di prima insomma oppure ci, ci rivediamo subito alla parte ci par rivediamo a mo basta tagli se no poi ci rivediamo alla parte in cui lascia stare il cerchio ci rivediamo alla, alla, alla, al pezzo dove stava l'uscita sì. bene ci siamo via via corri corri corri corri corri perfetto non ce l'ho fatta uh. <ride> okay. non so come ma ce l'ho fatta pure io dai vieni mi <ride> chiamare Panciamo. <ride> ok, è, è stato bello. Magari okay, <ride> mettiamo un link a quel video. Panciamo. Ok. Ok. No, no vabbè. Di quel video non, non lo mettiamo... Va bene, quindi si sblocca il cannone. Salviamo. E noi ci rivediamo al sì, prossimo scherzo Facciamo conoscenza su questo cannone Marco entra subito per piacere E noi non ci rivediamo Addio, chiudiamo il canale E ci sarà qualcuno che dice Sì, sì. E qualcuno che dice No, no. <ride> Qualcuno che dice E voi E qualcuno che dice No <ride> Cioè parenti oppure noi due no. Amici, parenti e porta al mondo 6 ed ecco come ci siamo arrivati. Va bene, quindi noi ci rivediamo al prossimo video di <ride> Kirby Star Allies in cui inizieremo Noi ci rivediamo alla prossima. Fa parte... John Va bene, non posta... ci rivediamo, ciao.